Continua il nostro cammino di avvento, siamo alla terza domenica e la Chiesa ci presenta un personaggio per noi importante, significativo per comprendere meglio Gesù e per prepararci alla alla sua venuta. Certo noi celebreremo tutto questo nella liturgia, ma è nella nostra vita che dobbiamo lasciarci coinvolgere, come è stato per Giovanni il Battista, ma anche il Battista nella sua perspicacia, nella sua forza, il suo messaggio così forte, questo personaggio così rude, essenziale, che con la coerenza della sua vita ci, ha, ci testimonia come bisogna attendere Gesù, come bisogna vivere la fede, la fede nella dimensione essenziale, nel deserto, nella penitenza inducendo tutti gli altri a fare penitenza per un cammino di conversione e di preparazione all'avvenuto di Gesù, sente che qualcosa non, non, non va, che c'è qualche dubbio nella sua persona, perché altrimenti non si chiederebbe, non manderebbe a dire sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro, è preso dal dubbio, perché questo Gesù lo spiazza, potremmo dire, si comporta da persona semplice come tutti gli altri, però al tempo stesso compie, compie prodigi, compie miracoli, ma ha tanta pazienza con il prossimo, con il suo popolo, perdona tutti, accoglie tutti, i pubblicani, le prostitute, ha un atteggiamento eh, diverso che non si aspetterebbe. Ecco Gesù... Non si pone nessun problema al riguardo, non ha paura di dispiacere al Battista o a quanti magari si aspetterebbero un altro, una figura diversa di Messia. Continua in perterito, continua nel suo intendimento, continua senza aver paura di deludere le aspettative, non ha paura di apparire strano, di apparire diverso da quelle che erano le aspettative del tempo, un atteggiamento inconsueto, quello di stare in mezzo alla gente, di stare soprattutto in mezzo a chi soffre. Ecco, come potremmo dire Papa Francesco, che effettivamente non ha alcun timore eh, di apparire diverso, cioè a certi versi qualcuno eh, rimane stupito dalle scelte del Papa, ecco quello, queste scelte così radicali, così fortemente evangeliche, di stare vicino a chi soffre, di istituire, come abbiamo visto qualche domenica fa la giornata mondiale del povero, di mettere il pietro. Ecco, un ambulatorio perché possono essere accolti i sofferenti dedicare un intero palazzo a dei barboni per accoglierli in Vaticano sono scelte che se vogliamo sono scelte evangeliche normalissime che però destano stupore e ci, ci pongono degli interrogativi perché poi anche noi veniamo sollecitati come credenti a fare altrettanto a raccogliere i poveri, a stare vicino alla gente questo è il Gesù che noi dobbiamo accogliere nella carne del fratello che soffre. Questo Gesù ci dà questi insegnamenti perché la vera felicità e il vero avvento sta proprio in questo, accogliere Gesù povero e umile. quel Gesù che è nato a Betlemme nella povertà ci induce ad avere altrettanta attenzione per chi soffre, per chi è solo, per chi è marginato. Tra i nostri fratelli e sorelle anche ci sono persone con disabilità, ci sono persone non vedenti per esempio, me ne occupo personalmente nel movimento apostolico ciechi, che altrimenti sarebbero abbandonati a se stesso se nessuno se ne occupasse, se nessuno, ecco soprattutto nei paesi in via di sviluppo, lì dove c'è povertà, li affiancasse. Ecco dobbiamo affiancare, sostenere come Gesù perché venga Natale, venga il Signore nel nostro cuore e nei fratelli che ci sono accanto. Buona domenica!